Presidente e devo consegnare il voto negativo del gruppo uh capitolino del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento. Eh, fatta però questa eh, diciamo premessa un pochino hard, un pochino eh, dura, eh, sicuramente abbiamo avuto modo anche di parlarne in commissione con eh, il consigliere eh, De Priamo, sicuramente la proposta di deliberazione che stiamo discutendo eh, porta al centro del dibattito un tema interessante, un tema eh, sul quale sicuramente va posta attenzione, che è quello di... Innanzitutto rivedere un pochino il tema della ZTL e delle categorie esentate, perché basta leggere il provvedimento, anche gli ultimi se non erro della Giunta Marino, e sicuramente... Ci sono degli aspetti tra le varie esenzioni della ZATL che uh, un pochino fanno uh, discutere e quindi sicuramente potrebbero essere riviste, come ci siamo detti anche uh, poco prima della pausa estiva in commissione, sicuramente uh, è un lavoro che porteremo avanti. Sul provvedimento uh, in sé c'erano alcuni aspetti un pochino uh, critici, ovvero uh, consentire uh, indistintamente a chi eh, è in uno stato di gravidanza oppure ha dei bambini piccoli di accedere alla ZTL eh, avrebbe potuto creare un pochino di, eh, di confusione. Eh, diverso il fatto ad esempio che eh, consentire l'accesso a chi è sì in uno stato di gravidanza e ha dei bambini magari piccoli e però ha un'esigenza specifica come ad esempio uh, lavorare uh, nella zona all'interno della, della ZDL Centro Storio, questo è sicuramente è un tema uh, leggermente diverso che comunque merita uh, attenzione, quindi ecco, nello spirito di massima attenzione collaborazione con l'opposizione e del dialogo che cerchiamo sempre, almeno nella commissione che io presiedo, di uh, portare avanti. Oggi bocceremo questo provvedimento, ma sicuramente è un tema sul quale uh, torneremo molto presto e con uh, determinazione per andare un pochino a uh, sanare alcuni aspetti, a rivedere alcuni aspetti sicuramente un pochino contraddittori all'interno del tema dell'esenzione a ZTL e trovare la soluzione migliore per uh, i cittadini. Grazie.